Non seguire il gregge è il progetto, ideato dal comune di Nichelino, per affrontare il problema della manutenzione del verde nelle scuole, molto sentito perché deve coniugare la programmazione dei tagli e il loro costo con la sicurezza degli studenti. Il progetto gestirà i giardini scolastici in modo ecosostenibile con l'aiuto di un gregge di pecore. Presentato martedì 8 novembre da Jacopo Suppo, vice sindaco della città metropolitana di Torino, dalla consigliera delegata metropolitana e consigliera di Nichelino Valentina Cera e dall'assessore di Nichelino Alessandro Azzolina, non seguire il gregge coinvolge in via sperimentale anche due istituti scolastici superiori, l'Erasmo da Rotterdam e il Maxwell. Il progetto, come suggerisce lo slogan, non si limita a portare le pecore nei nidi e nelle scuole di ogni ordine e grado, ma propone a tutti gli studenti, anche i più piccoli, di consumare in modo consapevole e sostenibile, attraverso laboratori per imparare a fare i formaggi, yogurt e gelati, a conoscere le aziende del territorio e le attività del Parco Storico di Stupinigi. Oggi presentate questo progetto che è un progetto per la manutenzione delle aree verdi nelle scuole di ogni ordine e grado del vostro territorio ma che prevede anche altre iniziative. Come è nato, chi coinvolge e come funziona? È un progetto che nasce evidentemente da una esigenza molto pratica, quello appunto di tagliare l'erba e mantenerla tagliata all'interno delle nostre scuole di ogni ordine e grado, però questo accenno anche simpatico, la presenza delle pecore, in qualche maniera è, è nato dall'esigenza di riconnettere un po' l'educativa delle alunne e degli alunni con la natura, con il comparto agricolo anche di tradizione storica del nostro territorio e allora un'idea che ci è sembrata e eh, che è stata accolta anche dalle dirigenze scolastiche con eh, con piacere e favore è questo di avvicinare l'animale la pecora ai nostri studenti parlando però anche di temi appunto non seguire il greggio il nome del progetto di temi di consumo critico e consapevole come funziona ripulire un'area urbana come questa all'interno di una scuola portando delle pecore. Come vi organizzate? Quanto ci mettono? Come qua adesso in questa scuola ci saranno una quindicina di giorni di erba tiriamo le reti per non farle scappare giustamente e quando è finita l'erba, io le faccio mangiare finché è finita l'erba, loro sono tranquille non... le portiamo col trailer perché qua passare in mezzo alle città è difficile se no di solito viaggiando normali per i campi vediamo tutto a piedi. Senti, e recintate così non c'è bisogno del cane? No, non c'è bisogno del cane, no, perché stanno dentro, sono abituati via, perché anche la sera noi li chiudiamo sempre nelle reti per non farle scappare, giustamente. Anche nelle scuole di ordine superiore parte questa iniziativa. Eh, di manutenzione del verde e credo anche di altre attività eh, legate appunto sempre all'ecosostenibilità del sistema. Vuole raccontarci per le vostre scuole come funziona e anche come funzionerà il rapporto fra pecore e studenti? Allora, questo progetto è nato in collaborazione con l'aiuto del Comune di Nichelino, eh, è un progetto appunto di manutenzione partecipata e eh, proprio perché la nostra scuola è molto sensibile a progetti ecosostenibili, eh, abbiamo accolto favorevolmente questa proposta da parte del, del comune di Nichelino, quindi eh, praticamente c'è una zona recintata e presidiata da un, da un pastore proprio perché le pecore devono brucare l'erba ma deve essere fatto in sicurezza eh, e cerchiamo di risolvere insomma ad emissioni demissioni zero il, il problema del taglio, del taglio dell'erba, quindi con un doppio vantaggio sia per l'ambiente sia anche per, per le pecore che comunque brucano e pascolano dell'erba. L'impatto è stato accolto favorevolmente dagli studenti, all'inizio allora all con un po, di, insomma, un po' di sorpresa, poi però adesso come, come vedete la convivenza è possibile, è fattibile ed è un progetto che secondo noi può essere esteso e può ripresentarsi più occasioni.